Non mi sento abbastanza in forma per poter arrampicare. Questa è una delle molte risposte delle persone che entrano in contatto con l'arrampicato o con persone che arrampicano. Per la serie I 10 motivi che tengono lontani le persone dall'arrampicata, oggi ti parlerò della forma. Sì, è vero, non sei abbastanza in forma. Per quello che... In genere uno si avvicina all'arrampicata facendo un corso di arrampicata. Quando è che potrai sentirti in forma per fare una cosa che tu non sei capace a fare? Potresti sentire in forma solo nel momento in cui sei capace a farla. E quindi non c'ha molto senso, perché se uno va a fare un corso in questo caso anche d'arrampicata eh, non potrà mai essere in forma perché non è capace e qui non potrà essere in forma vuol dire che prende la forma per quello che deve fare ma la forma è rappresentativa della, della sostanza, cioè della conoscenza quindi non è una questione di struttura fisica o di come noi ci sentiamo perché noi ci sentiamo proporzionalmente a quello che noi sappiamo di quell'attività lì e chi si avvicina a questo sport ovviamente ha un'informazione parziale che dipende comunque sempre dal media, da, dall'immagine collettiva dell'arrampicata che sono i, superero, i superuomini che che arrampicano, i professionisti che fanno i filmati che fanno le vie super difficili e che riescono a sorpassare il limite umano, cioè quello che gli altri non riescono a fare. Quindi è giusto non, non sentirsi in forma D'altro canto però è sbagliato fermarsi e non guardare, non aprire quella porta <ride> e vedere cosa c'è dietro. Cioè il mondo delle possibilità, l'arrampicata di fatto rappresenta questo, rappresenta diamoci o il darti una possibilità e di vedere nuove cose. Con l'arrampicata cambia anche molto la prospettiva, te dal basso quindi guardi verso l'alto e poi una volta arrivati in alto guardi le cose dall'alto verso il basso. Quindi è una duplice prospettiva, oltre a avere una, una, un modo di pensare completamente diverso che, che è il pensiero verticale. Cioè la verticalizzazione di quello che uno pensa è fondamentalmente imparare a operare delle scelte consapevoli. Quindi hai ragione, non sei in forma per farlo, però ci puoi diventare. Oh. Rimani aggiornato iscrivendoti al sito... Is rimani aggiornato, le parleremo della, della fisicità e del, del modello di struttura, struttura del corpo necessaria ne riparliamo la prossima volta e quindi rimani aggiornato iscrivendoti al canale alla prossima